Ciao. Allora benvenuti nel video dei top del mese di maggio Sì, mi vedete a maggio ancora con le maglie a collo alto ma è a maniche corte quindi e poi c'è un golfino sotto leggero leggero ce la possiamo fare forse è venuto il sole il primo top che mi mostro assolutamente è questo profumo della bottega verde si chiama via dell'amore e nelle toilette io avevo il campioncino che oltretutto è questa bottiglietta carinissima mi sono innamorata del profumo già dalla confezione, perché guardate, è davvero fantastica. E poi una volta annusato, amore, cioè, è, è fresco e speziato, non troppo dolce come piace a me, quindi davvero mi è piaciuto tantissimo. Oltretutto, eh, anche se è piccolino, questo mi è durato davvero tanto, lo applicavo un attimo intorno al collo oppure appena appena sui vestiti si sente tutto il giorno e poi anche il giorno dopo se è sui vestiti quindi davvero fantastico ehm, si sente bene ma non è invadente quindi davvero wow sicuramente è un profumo che appena trovo in offerta eh, o con uno sconto in negozio lo compro perché mi è piaciuto tantissimo credo che sia il mio profumo dell'anno sicuramente e questo stra stra consigliato il secondo top è questa crema della bottega verde questa è la splendida avevo due campioni Splendida! Eh, crema viso anti età prime rughe dai 30 anni in su sì, effettivamente ne ho di più eh, questa eh, intanto era una novità e io ero davvero curiosa di provarla solo che in negozio arrivano solo i campioni per la pelle da normale a secca allora, l'ho provata sulla mia pelle e per il giorno è troppo è inutile io per il giorno non voglio applicare creme ma solo seri perché poi vado a mettere il fondotinta al correttore sulla pelle mista si, opaci e si lucida subito se no anche se metto quantità e quantità di cipria comunque l'ho provata alla sera e ha una texture che è leggera fluida e si assorbe molto velocemente come ho detto la mettevo la sera e alla mattina non mi trovavo con la pelle lucida quindi andare bene la profumazione è buona ma non è persistente quindi si sente quando l'applicate poi sulla pelle non si sente più e va bene così e io sono curiosa di provare la versione per pelli miste perché mi potrebbe piacere secondo me però voglio il campioncino prima da provare comunque questa era eh, quella da normale a secca e a me andava bene alla sera come ho detto vedremo l'altra varietà perché davvero potrebbe potrebbe piacermi comunque andiamo avanti ultimo top per questo mese e parliamone è questo infuso della IOGT e questo si chiama Himalaya Perché metto in un infuso che in teoria va bene per l'inverno nei top del mese di maggio Perché fino a poco fa c'era davvero freddo e quindi io lo bevevo volentieri questo comunque è stata una vera scoperta e mi è piaciuto tanto è un infuso aiurvedico con zenzero finocchio e cannella allora se trovo gli ingredienti bene bene ve li dico eccoli qua allora abbiamo lo zenzero finocchio cannella anice coriandolo olio di cannella olio di zenzero e liquirizia tutta agricoltura biologica mi è piaciuta tanto questa tisana perché comunque sia contiene tutte le spezie che io più apprezzo, come lo zenzero, l'anice, il finocchio, la cannella, quindi tutte in una sola tisana. Non l'avevo mai provata e, e la ricompro. La ricompro sicuramente perché intanto le ho finite. E magari non adesso, la riaspetterò quest'autunno, ma è sicuramente una di quelle che se vi piacciono le tisane speziate, davvero è fantastica. Mm, scalda bene, è avvolgente, non è troppo speziata, ma scalda che è una meraviglia, è gustosa, e niente, questa è super super promossa. Allora, questi erano tutti i top del mese di maggio, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, come siete trovate, io come sempre spero di esservi stata utile, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate quando carico un nuovo video. Quindi una settimana e alla prossima! Ciao!